Al lavoro per il rilancio L'accordo tra governo e parti sociali dà una possibilità in più a lavoratori e aziende Puoi accedere al vaccino anti-covid-19 anche sul tuo luogo di lavoro che si aggiunge ai punti di somministrazione già presenti sul territorio Vaccini sui luoghi di lavoro Uniti per la ripresa in sicurezza